ehi hey, ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è un nuovo episodio di tuning 2.0 oggi andremo eh, a modificare la nuova auto che è uscita credo oggi per il valore di 1.795.000 e andiamo a vedere come, come si può modificare quest'auto la novità di oggi ragazzi è che andremo a modificare quest'auto appena comprata direttamente con i cerchi di Venice e li metteremo un colore un po particolare scelto io piace a me piace ragazzi poi eh, sono gusti comunque sia andremo a modificare quest'auto per quello che potremo modificarla perché andando ad usare questa auto che stiamo andando ad usare che è già tutta modificata alcune modifiche passeranno direttamente all'altra auto tranne qualche piccola modifica estetica però qualcosa di motore passerà direttamente all'altra auto qui a noi quello che ci interessa ragazzi è trovare un cerchio che sia bene sotto l'auto che vogliamo modificare quindi io adesso vado a cercare un cerchio anche se sinceramente ragazzi i cerchi penis sono pochi quelli che a me piacciono però vediamo di accontentarci e di trovare un cerchio che possa diciamo eh, accontentare i nostri gusti quindi a questo punto ragazzi trovato il nostro cerchio se vogliamo possiamo anche metterci diciamo la rifinitura del pneumatico altrimenti potremo farlo in seguito non è importante io qui sto temporeggiando perché sto aspettando la consegna dell'auto. Comunque ragazzi, questo glitch che vi sto facendo vedere, vedete ha anche la targa Ianton. E la targa Ianton si passa automaticamente sui veicoli eh, in cui andremo a fare questo glitch che state per vedere fra poco. Questi ragazzi sono tutti i veicoli che ho modificato con il glitch eh, che avete appena visto. Hanno tutti i targa Ianton, eh, cerchio comunque di bennis un cerchio che a me piaceva e tutto il resto quindi questo sta a confermare che il glitch funziona ancora e che potete fare le auto che più vi piacciono io ne ho fatte di stranissime ragazzi eh, farò un video in cui vi farò vedere i miei garage ma ora passiamo a questa auto ragazzi allora questa qui come ho già detto è l'auto che ci hanno pubblicato che diciamo che ci hanno rilasciato scusate ragazzi allora io qui ragazzi sto facendo un partecipa a sessione me lo sto preparando quindi vado a premere freccia a destra nuovamente e faccio un partecipa a sessione doppio tasto ps partecipa a sessione accetto il primo messaggio aspetto il caricamento delle nuvole ragazzi perché si sente il boom boom boom quando saliamo nelle nuvole quando sentiamo l'ultimo pigiamo x e ci troviamo qui allora a me non l'ha fatto il caricamento però se vi succede anche a voi basta di fare un partecipo a sessione se vedete che state buggati con la visuale o qualcosa del genere eh, accettate il primo accettate il secondo e vi troverete qui come mi sono trovato io adesso è semplicissimo ragazzi fare questo glitch eh, il video di questo glitch è sul canale questo glitch ragazzi è quello da fare in due perché a me quello in singolo non piace riesce e non riesce quindi preferisco non stare ad impazzirmi per fare questo glitch dovete avere un amico che sta dentro un lavoro da titano però comunque sia vi ho già detto lo trovate eh, sul canale l'ho pubblicato ieri ve lo lascerò qui in alto a destra nella scheda il video eh, riguardante questo glitch per mettere i cerchi di venice ma intanto passiamo al nostro tuning eh, ragazzi quindi a questo punto ragazzi continuiamo ad attuare il glitch di cui vi sto parlando facciamo un partecipa a sessione per far caricare prima dopodiché premiamo freccia a sinistra, partecipa a sessione ok accettiamo tutti i messaggi e torniamo giù se il glitch sarà andato bene, come vedete avremo i cerchi bennis quindi a questo punto ragazzi andiamo a modificare l'auto a nostro gusto andiamo a vedere cosa gli manca, cosa è da mettere e cosa non è da mettere insomma ragazzi quindi eh, adesso oh, ragazzi sarà un pochino scomoda la situazione fino a quando eh, l'auto non deciderà di fermarsi però io intanto comincio a mettere qualcosa Purtroppo ragazzi c'è qualche istante Quando facciamo questo glitch c'è qualche istante In cui l'auto continua a camminare Per i cazzi suoi e non si ferma Però dopo un po' Si ferma ragazzi come vedete L'importante è che arriva sulla piazzola Dove deve arrivare e si ferma Andiamo a mettere le modifiche Che ci sono su quest'auto Oddio ragazzi con questo colore Non vedo molto bene Diciamo La La la, la, la, la carrozzeria dell'auto non diciamo non è molto definita quindi andrò a cambiare subito immediatamente il colore ragazzi io voglio farla di questo colore voi direte ma che cazzo di colore è? è un colore crew ragazzi che ho applicato sulla mia griose secondaria trovate anche eh, diciamo in alto a destra nella scheda in alto a destra troverete anche il, la playlist per fare tutti questi colori strani o particolari quindi andiamo a mettere questo colore io metto l'interno bianco ragazzi questo ho deciso di farla bianca e rosa con questo perlescente un po' strano quindi a questo punto ragazzi l'auto non è che abbia tantissime modifiche esteticamente a me piace devo dire che a me piace anche se di auto o di super auto ne ho abbastanza sinceramente non si sa neanche più che cosa debbano mettere dentro gt GTA però comunque sia va bene e ci accontentiamo il prezzo è un pochino esoso per quest'auto secondo me 1.750.000 però comunque sia abbiamo anche la come cazzo si chiama ragazzi l'X80 Proto che anche quella costa molto anche se tanti giocatori non la utilizzano però io la ritengo un'ottima macchina perché a me piace molto la uso per correre, ha buone prestazioni questa ragazzi non lo so che prestazioni ha l'andremo a provare adesso appena abbiamo finito di modificarla andremo a provare questa questa auto ragazzi il il trucco comunque, che vi ho fatto a vedere appena adesso, funziona anche sulle auto di Arena War: quello di mettere i cerchi Bennis, funziona su qualunque veicolo eh, che entri in un garage o in un'officina. Insomma, allora sulle moto, ragazzi, io ho provato sulle moto svariati metodi e non funziona. Non passa i cerchi di Bennis. Molto probabilmente, non so, non saranno. I codici giusti, o che cazzo ne so, ragazzi. Non lo so perché non passa i cerchi di Pennis. Sto provando, sto facendo vari tentativi. Però comunque sia, eh, vedremo, vedremo quello che succederà. Allora, eh, che altro dire, ragazzi. Questa è l'auto. Io l'ho comprata perché di solito compro tutte le auto bella lettone questo qui è il migliore ragazzi secondo me eh? anche perché gli altri facciano un po' cagare però quello lì doppio una destra e una sinistra magari è una lettone non si può vedere eh? però comunque sia come dicevo in linea di massima è una bella auto penso che i soldi non manchino a nessuno penso che la possibilità di mettere i cerchi bennis non manchi a nessuno e quindi ragazzi approfittate di questa cosa se non avete un'auto con i cerchi di bennis non potete fare questo glitch insomma dovete avere per forza una LG retro custom però penso che ce l'abbiano tutti anche una semplice LG retro custom ragazzi i cerchi che passano ragazzi sono tutti quelli di bennis original e i cerchi di sempre di bennis eh, si trasferiscono anche i vari cerchi da un'auto all'altra. Io, per esempio, ragazzi, ho provato a trasferire i cerchi della Tesseract sotto alla Zentorno, però non ci sono riuscito. Non me li ha passati, forse perché sono cerchi di serie. Allora, questa è l'auto, ragazzi. Questa è l'auto che dire a me piace. Non so, forse li cambierò colore, però per ora lascerò questo di cerchio e eh, di colore. Scusatemi, ragazzi, ma sta arrivando l'alzheimer qui che mi dimentico le cose mentre sto parlando raga. mentre sto parlando c'è cioè l'incoglionimento comunque sia l'auto oddio la trovo un po' un po' rigida come auto, trovo sinceramente molto più reattiva l'X80 Proto però comunque sia mi sembra un'auto abbastanza veloce adesso faccio un bel pezzo di rettilineo vediamo, Cerchiamo di non incidentare qualcuno di non andare ecco per esempio di non andare a sbattere però comunque sia l'auto in linea di massima non, non va piano voglio fare un test di velocità eh, su quest'auto tanto ho creato una pista per fare il test di velocità velocità ragazzi e che altro dirvi l'auto è questa penso di provarla con la Dezerat e con l'X80 Proto ragazzi che per me secondo me sono due auto che meritano anche perché mi sembra una super questa quindi la devo provare per forza con una super detto questo ragazzi non ho veramente nient'altro da aggiungere guardate che colorino che ho tirato fuori lo so a qualcuno non piacerà però per me è bello a me piace la combinazione che c'è tra i colori il perlescente e tutto il resto mi piace detto questo ragazzi se non vi piace fatevela come vi pare un saluto a tutti al prossimo video ciao belli